Può succedere perché la ragazza vi ha lasciato e il vostro cuore non ha retto. Può succedere perché non vi hanno rinnovato il contratto o è passato troppo tempo tra un lavoro e l'altro. Può succedere perché l'azienda per la quale lavoravate ha chiuso i battenti. Può succedere perché prima non avete i soldi per la benzina, poi per la spesa, poi per le bollette e infine per l'affitto. Può succedere perché un bicchiere ha tenuto lontana la paura, ma alla fine... La sola paura che vi rimane è quella di non bere. Può succedere a voi, al vostro vicino di casa, alla persona che vi è seduta accanto. Può succedere all'improvviso, da un giorno all'altro. Può succedere in modo graduale, inesorabile. Fatto sta che ci si può ritrovare senza più nulla. E quando succede, è sempre troppo tardi.